Allora, una cosa molto interessante, una cosa molto interessante è anche quella del brace. Nel brace, perché si va il brace? Molti mi chiedono, per esempio negli arti tradizionali, mi chiedono l'unica cosa che noi facciamo per variare un po' oltre la freccia è eh? variare la distanza al cosa. Ma cosa fa effettivamente questa variazione? Intanto non fa assolutamente nulla per quanto riguarda la forza di spinta, no? Fa, invece, cosa va a cambiare? Va a cambiare unicamente il tempo di spinta della corda sulla freccia. Se con un brace molto corto la, il tempo di spinta della corda sulla freccia, quindi la sua propulsione, sarà superiore a un brezzo più elevato in cui il tempo di spinta sarà minore quindi anche il tragitto quindi il tempo ma non è solo il tempo in gioco quindi non è solo il tempo di spinta quindi la forza per quanto tempo in primo, perché quella alla fine non ha una grande rilevanza cosa ha più rilevanza? ha più rilevanza il fatto che il percorso della freccia, al contrario di uno sgancio meccanico, il percorso della corda e quindi nella spinta della freccia non è lineare come potrebbe essere con lo sgancio meccanico. E da lì appunto nasce lo scodinzolamento sul piano orizzontale, ma è una curva cosa varia variando il brace? varia il punto di tangenza di distacco dalla corda in una curva e questo sì che è rilevante perché andiamo variando il brace a far staccare al momento opportuno dopo opportuna spinta la freccia in una posizione sì tangente alla curva compiuta dalla corda diversa ed ecco che quella è una variazione che fa variare la messa a punto dell'arco ed è nell'arco posizionale a quanto pare è rilevante ma è rilevante anche nel, nell'arco e lì bisognerebbe fare delle prove, bisognerebbe fare una messa a punto più fine e andare a cercare qual è il breast che è il raggruppamento perché alla fine dove si distacca la freccia avrò un raggruppamento migliore e potete, quando la vostra tecnica acquisita sarà sufficientemente buona potete andare a variare di due o tre giri di corda di un giro di corda per volta farvi una tabella, tirare un po' di frecce e vedere quando la rosata si stringe e quando la rosata si affarca scrivete tutto che vedete quando impresti la parola però, però logicamente ci va una tecnica adeguata per poter fare questo genere di roba che io non ho mai fatto l'arco ha funzionato però uno si può okay, però la tecnica adeguata non si può esibere e il brace allora, cambia durante cioè io ho notato che cambia parecchio il brace durante tanti tiri allora, questo dipende dall'elasticità o meno della dell'arco entriamo anche nel merito della coppa che è una cosa che volevo dire allora per conto mio nell'arco nudo le corde vanno spesse un vanno fino le corde vanno belle spesse perché devono avere già, già l'arco eh, non ha stabilizzazione, è poco stabile se lo rendiamo nervoso non ci complichiamo solo la vita eh, per un, un irrilevante miglioramento di termini di velocità che ci possono solo, a mio modestissimo parere, dare pazienza quindi corde da 18 fili 18, 18 fili 18. corde sempre da 18 fili sì, sì, sì. e da 20 fili se abbiamo più di 40 fili quindi corde belle e spesse 18 fino a? fino a 40, oltre i 40 20 fili quindi chi ha corda è se è solo complicato la vita ha ottenuto poco in termini ma si è complicato la vita meglio corda pesante che è più stabile, è più, sì. più manovrabile, eh, imprime meno errori al rilascio scompina molto meno, meno nervosismo, ci sono pregi e pochi difetti cioè no, se io no, ho una corda neanche, più leggera non perdi neanche tanto, diciamo di mirino per capire sì. non, non perdi neanche per, per, per Metete, spendete qualche soldi in più per pazienza e fatele da 18 cambiano le coppie da, 6, da 16 a 18 cambiano le coppie sì. Beh, sì. mettete, fate un servo più piccolo i servi che ci sono da 0,16 a 0,32 comprate il servi che vada bene per i 18 e se non lo sapete compratele due e fate comunque normalmente per i 18 fili si usano 0,24 Sì, ma eh, se per i 18 fili usiamo no, anche le cocche 1 ma anche le cocche 2 non muore nessuno non muore nessuno esatto. ma io uso i 18 fili con serving da 0,22 e uso le cocche 1 anche sulle cocche possiamo aprire anche un paragone abbiamo detto la corda abbiamo detto il brace anche le cocche la pizzatura delle cocche è una cosa molto importante e lasciata così andare a farsi vedere. La pizzatura delle bocche è importantissima, cioè non deve essere né poco né troppo. Quindi se noi incocchiamo la freccia e diamo un colpettino sulla corda, la corda si deve staccare. Se dando un colpettino sulla corda la freccia non si stacca, eh, va bene. è male. Diamo una cosa che è male, che non costa niente farla, farla meglio. Tantronde, ricordatevi, tiro con l'acqua a fare i punti goccia su goccia eh. il barile è fatto di tante gocce e alla fine piedi è lo stesso stereotipo dobbiamo curare tutti i dettagli che alla fine eh, funziona però dobbiamo curarli tutti poi dopo aver fatto tutte queste belle spennate eh. non dire più cose ma non abbiamo detto più segnalo la porta, come se non le cose non gli erano più, non gli erano allora, center shot, allora intanto cosa dobbiamo fare adesso? Siamo al campo e dobbiamo tirare a 5 e 50 metri, e le frecce devono essere, magari con del centro, ma devono essere sulla stessa reticata. Normalmente non ci sono grandi problemi. Normalmente funzionano insomma Normalmente a 5-50 metri chiudiamo diamo un coltione. Alla fine le frecce, se lo spine è giusto, le frecce vedete che il rilascio è ripetitivo. Le frecce volano bene da 5 50 metri, non dovreste avere un Se avete dei problemi, eh, eh, curate la tecnica prima prima di me. Perché la tecnica, c'è cioè la testa sia nello stesso punto, sia a 5 che a 50 metri. Insomma, cose che veng vengono messate a posto. Eh, dove guardate la posizione della corda, insomma, cose banali che. Eh, Assolutamente dovete averle già perfettamente in Cosa può succedere? Cosa può succedere? Allora, intanto può succedere che ci sia qualche aggiustamento del punto di fare, Perché? Dal volo della freccia, se che anche lì la tecnica è. Pensavi, ad averla adeguata dal volo della freccia non devo accorgere se le frecce cavalcano o non cavalcano se c'è qualche piccolo aggiustamento ma soprattutto il, il test finale io lo devo fare tirando a tutte le distanze perché tirando a tutte le distanze? lo devo fare tirando a tutte le distanze perché è possibile che nelle distanze intermedie io sono a destra o a sinistra esatto e questo è il problema del set the vi ricordate il test della camminata dell'olimpico? Perché molti, ci sono tantissimi tecnici tra di voi e sapete bene che nella camminata del test dell'olimpico se si tira di 5 metri 5 metri le frecce sono tutte in verticale vuol dire che devo mettere il vostro bottone se sono così sono tutte tutto ok, ma se le frecce sono in questo modo è il center shot, ok, e sono le distanze intermedie, quindi può capitare che alle distanze intermedie eh, io sono a destra-sinistra, center shot. Agendo sul center shot, un po' di prove, l'aiuto del vostro tecnico, eh, mettete a posto anche questo e alla fine sono tutte d'ente e diciamo che la nostra carrellata alla fine così finisce così perché poi tocca poi a voi fare le croce tocca poi a voi aumentare la vostra tecnica e mettere a punto ancora più finemente la messa perché nell'arco nudo ad esempio non c'è solo una componente dovuta al rilascio, quindi una componente del paradosso della scena, ma c'è anche una componente dovuta allo string, quindi una componente verticale, una componente che va a pesare molto sulla strada resto. Quindi la freccia quando parte il resto influisce molto, il tipo di resti influisce molto sulla parte fronte, della freccia nella colonna. Quindi è da prendere in considerazione, un pochino più finimento ovviamente, anche l'ammortizzamento, il tipo di ammortizzamento che vi darà il resto sulla freccia quando partirà, esattamente per fare il bottone. Se il bottone mette i nodi sul piano verticale, sul piano orizzontale, in linea col bersaglio, lo scopo primario del bottone, il rest lo fa sul piano verticale. Okay? Quindi anche lì la scelta del resto non è a caso. Anche la scelta del resto va fatta con accuratezza e va anche studiata opportunamente. Ci sono rest che sono anche eh, modificabili, in, allungando per esempio la stina, no? Se noi allunghiamo la stima la rendiamo più più flessibile, più flessibile e questo può intervenire eh, nel, nella messa a punto fine, ad esempio alzando di molto, anche di molto i, gli stringer alle le distanze più coda. Alle volte uno dice oh la distanza corta devo scendere tantissimo e questa alle volte è dovuto anche a un, a un, uh, un un resto sbagliato nel quale c'è il troppo controllato mm. e deve essere non è imbarso, non è comunque se entriamo già nelle, nelle finezze in quale la tecnica poi la prima fa la parola, e deve essere condizionata ad avere una tecnica adeguata non so se la i I pesi, allora i pesi sono importanti, perché lo sono per esempio molto nel, nel, nell'Olimpio, no? Avere questo spostamento del paricentro davanti fa sì che il, dealer, il problema del dealer sia minimizzato al massimo. Nell'arco nudo no, per esempio, perché nell'arco nudo il paricentro ce l'abbiamo, possiamo mettere tutti i pesi che vogliamo, il paricentro ce l'abbiamo molto vicino. Eh, sì, serve avere un peso adeguato solamente perché ci dà più sicurezza e una massa superiore eh, è necessaria per avere più sicurezza nel tiro, ma non è basilare, non è basilare, non è basilare. Allora, un arco ben costruito. Non ci sono archi per profondi. in cui i pesi sono strutturati in modo adeguato che okay, per l'arco nudo valga il meno. Comunque, ricordate che noi entriamo ancora nella tecnica perché un arco eh, funziona bene per quanto funzionava bene noi, non c'è un arco magico, c'è l'arco buono, sono buoni punti. Io ho visto fare i punti con tutti gli altri io ho visto fare i punti con archi senza peso Sergio Massimo Cassiani, uno dei più grandi arcieri archi del mondo di tutti i tempi un arciere straordinario ha sempre tirato un arco senza peso senza nessun peso zero peso tutta tecnica tutta straordinaria tecnica tutta testa dal di fuori chi non conosce Sergio Massimo Cassiani pensa che sia tutto venuto così non si sa come non sa neanche lui come fa a tirare così no assolutamente no assolutamente no tutto cercato tutto pensato, tutto con pignoleria, metodo e perseveranza. funziona solo così, funziona solo così, e ha sempre fatto, ma molti che continui, molto più bravo di me, forse più bravo di tutti, e ha sempre cercato tutto, ma pensato, ma, ma fortemente pensato, abbiamo tante volte, ci siamo ritrovati nei raduni nazionali a discutere sulla mira, su questo genere di cose, ma ci siamo trovati perfettamente d'accordo. Ci siamo per trovati perfettamente d'accordo su, su tutto quello che ho detto sulla mira, su tutto, Che Ti ha tirato sempre? Sentami. Senza senza, tutta tecnica, tutta testa, è lì, è lì che fa andare, meglio se abbiamo una cura facciamo meno che però effettivamente beh, investire sulla tecnica è quello che quello che è quello che, fa. è quello che vogliamo fare no? poi se vogliamo una cosa fortemente A quello parleremo poi del mental training, la prossima volta, come ottenere quello che ho ancora qualche domanda sulla messa a tutto. Ma più o meno fate così. Ovviamente. No, però vedete bene, bene che non sono cose straordinarie, no? Sì. Le fatte con questa scaletta non le ho mai sentite dire prima. È la prima volta in vita mia che sento raccontare su questi argomenti con questa precisione e spiegando perché. Okay. Ah. E... Okay. Mi fa piacere. Okay. Oh, avete visto che con dei semplici passi poi alla fine eh, si riesce a... È logico che però, ripeto ancora per una volta, ci dovete mettere tanto del vostro, eh? dovete prendere i tempi necessari per la messa a punto, perché ottenete due risultati, uno che mettete dal punto là, ma soprattutto che conoscete voi stessi e il vostro marco, ma soprattutto voi stessi, perché capite cosa, cosa succede quando ci sono delle variazioni. Questa forse è forse la cosa più importante che, che, che succede durante la messa a punto, perché mettete a punto l'arco, ma mettete anche a punto voi stessi. La simbiosi è lì, non è solo la messa a punto dell'arco, è la messa a punto arco e arciere. È per quello che ci dovete mettere tanto del vostro. Non potete delegarlo, è indelegabile è assolutamente indelegante quindi per concludere visto che non ci sono domande interessanti poi ve lo rivedete come tutto magari mi delle domande dopo no? la messa a punto è sì importante ma voi lo siete bene. e quindi l'investimento è, è da fare su però sapere che si può ottimizzare è indispensabile. Quindi la ricerca, la ricerca dell'ottimizzazione a corcere deve essere continua. Non si è mai sempre uno stato, una ricerca. Una ricerca